Allora, buonasera. E iniziamo questa lezione che apre eh, l'ultimo argomento del corso. Okay? Quindi noi abbiamo concluso con le video lezioni pubblicate la settimana scorsa, eh, anche la parte di teoria. Vi prenderemo la teoria ancora nell'ultima nell settimana quando faremo un po' di esercizi in preparazione dell'esame. Eh, quindi stiamo preparando anche delle, de delle dispense in cui avrete dei... Degli esempi di esercizi simili a quelli che potreste trovare l'esame, sia di teoria che di programmazione, eh, e ci rimane quest'ultimo argomento che è rappresentato eh, dalla unità 8 di programmazione, eh, dopodiché che conto di chiudere, diciamo concludere in questa settimana. Dopodiché diciamo, ci dedichiamo solamente più agli esercizi in preparazione dell'esame, eh, quello che rimane la settimana prossima più ciò che rimarrà eh, nel mese di gennaio allora oggi è un titolo un po' sibilino questa unità 8 strutture dati complesse perché in realtà riassume insieme eh, due o tre argomenti diversi no? in un certo senso eh, su, sull'esame, le domande che vedo nella chat sull'esame magari prendiamo vi rispondo domani che abbiamo un pochino più di tempo avendo le tre ore ok? Eh, quindi dedichiamo un po' di tempo all'inizio della lezione di domani eh, a parlare di ciò che sappiamo del, dell'esame allora, eh, cosa vogliamo eh, scoprire in questa ultima unità? Eh, essenzialmente due tipi di dati nuovi, due tipi di contenitori nuovi, eh, che sono i cosiddetti insiemi e i dizionari. No? Noi abbiamo eh, conosciuto già dalla prima lezione, dalla prima settimana, il tipo di dato stringa che conteneva caratteri, poi abbiamo imparato il tipo di, di contenitore lista, che poteva contenere qualunque cosa, quindi lì ci siamo diciamo così, ehm, sbizzarriti nel creare liste di vari tipi di numeri, eh, stringhe, ma anche liste di liste. E adesso aggiungiamo alla nostra ehm, che così, cassetta degli attrezzi eh, due nuovi tipi di contenitori, che sono appunto l'insieme e il dizionario. Li vediamo insieme eh, perché di fatto il dizionario è un po' come se fosse un'estensione dell'insieme, ehm, come vedremo tra un attimo. Quindi eh, il dizionario sicuramente è una struttura dati molto più utile, e ve ne sarete accorti, eh, quando parleremo del di dizionario, eh, ricordate gli esercizi che avete fatto nell'ultimo laboratorio e, e vedremo che questa struttura dati ci, ci avrebbe aiutato a risolvere gli esercizi in un modo eh, magari non più breve, ma sicuramente più chiaro. No? Eh, abbiamo usato le liste in modo forse un pochino forzato, quando dovevamo avere insomma, le liste di vari tipi di, di, di informazioni che viaggiavano in parallelo una con l'altra, no? Eh, Pensavo ad esempio ai clienti e al prezzo che avevano speso, erano in due liste separate, ma solo noi sapevamo come doverle gestire. Eh, ma ci arriveremo. E partiamo dal, dal primo tipo di dato che è quello degli insiemi. Eh, non è estremamente utilizzato, però il 90% di ciò che impareremo sull'insieme ci servirà anche per, per poter gestire i dizionari, quindi vediamoli. È tutto sommato eh, diciamo così. sono relativamente semplici. Allora, che cos'è un insieme? Insieme a un contenitore, quindi un contenitore che contiene altri dati, come se fosse una lista, eh, è la caratteristica principale che raccoglie dei valori univoci. Cioè all'interno di un insieme non è mai possibile avere due volte lo stesso elemento. Se io ho una lista posso avere gli elementi 1, 2, 3, poi nuovamente 2, 2, 2, poi nuovamente 3, non c'è nessun problema. In un insieme ciascun elemento può esserci una sola volta. O c'è o non c'è. Se c'è, c'è il massimo una sola volta. Ehm, che così come siamo, tutto sommato, siamo abituati dalla definizione matematica di insieme, no? Insieme, aperta graffa, contiene degli elementi, ma eh, ogni elemento non può essere ripetuto più di una volta all'interno dell'insieme. Questa è una caratteristica che ci, ci può servire, mh, pensate, la volta scorsa, dove c'era da eh, lavorare sulla parola chiave per crittografare il testo, no? E dovevamo eliminare le doppie, eliminare gli elementi doppi. Ecco, in questo caso se prendo un, di, un insieme di elementi e lo metto dentro un insieme, automaticamente l'insieme non potrà avere dei doppi e li ho automaticamente eliminati. No, tanto per avere qualche idea applicativa di cosa possono servire questi insiemi. Eh, il difetto degli insiemi, se vogliamo chiamarlo difetto, ma chiamiamolo più caratteristica, è che all'interno di un insieme gli elementi non hanno, eh, non hanno nessun ordine particolare. Quindi quando io metto degli elementi in una lista io so esattamente se l'ho messo nella posizione 0, 1, 2, 3 e quando faccio append sono sicuro che lo aggiungo in fondo. All'interno di un insieme invece gli elementi vengono inseriti, vengono ricordati, ma quando poi li estraggo, li vado diciamo così, a leggere per, per stamparli o per elaborarli, eh, possono saltare fuori in un ordine diverso da quello in cui erano eh, stati inseriti. Mm. Ehm... E questo vuol dire che non si può accedere per posizione agli elementi di un insieme. Non posso dire il primo elemento, il secondo elemento di un insieme, questa nozione non ha senso nel caso degli insiemi. Okay? Adesso vedremo come poter fare invece ad accedere, accedere semplicemente iterando, ma iterando in un ordine che, che non sarà sotto il nostro controllo. Non dipende sicuramente dall'ordine di inserimento, né dall'ordine alfabetico, ma da un ordine interno che decide eh, l'interprete Python in autonomia. Cosa ci posso fare sull'insieme? Beh, posso fare ciò che faccio come operazioni matematiche definite sugli insiemi, chiaramente, eh, che vedremo come si chiameranno eh, in Python, ma saranno cioè, l'unione, l'intersezione, il complemento, eccetera, eccetera. Um, ma eh, il, il, cioè, il vantaggio di queste strutture dati è che tendono ad essere molto più efficienti, no? eh, più efficienti nell'elaborare proprio degli insiemi di valori, proprio perché hanno una struttura dati ottimizzata no? per, per, per questo scopo. Uh, fare le stesse operazioni che possono farlo insieme facendole attraverso delle liste si può ma normalmente è più lento no? quindi vengono usati spesso in, questi, in casi specifici um, beh, qui c'è un, un esempio no? rappresentato dalle slide eh, dove ci fa vedere per ogni diciamo così, bandiera no? di varie nazioni qual è l'insieme eh, dei colori quindi questi sono i colori eh, del UK i colori del Canada e i colori dell'Italia eh, sono tre insiemi diversi eh, il, il colore dell'UK contiene tre elementi che sono il blu, il rosso e il bianco il colore del Canada contiene, il rosso, il contiene il rosso e il bianco l'insieme corrispondente ai colori della bandiera canadese contiene rosso e bianco la bandiera italiana conterrà eh, rosso, bianco e verde mm? Con, sono elementi, in questo caso sono insiemi che contengono colori mm? eh, quando io dico quali sono i colori, che io dica eh, bio, blu, bianco e rosso o che dica rosso, bianco, blu o bianco, blu e rosso eh, sto rappresentando gli stessi identici colori no? quindi l'ordine con cui eh, diciamo così, elenco gli elementi non ha, assoluta, non ha alcuna rilevanza non ha alcuna importanza nella qualificare l'insieme okay? quindi se io disegnassi un altro insieme in cui questi, questi elementi sono disposti in modo diverso all'interno di questo ovale sarebbe comunque lo stesso insieme questo dobbiamo ricordarcelo come, come modello mentale Uh, L'altra cosa è che ovviamente i colori non sono mai duplicati, nel senso che io non dirò che il blu c'è, c'è tante volte il blu, no? il blu c'è, punto e basta, anche se in realtà sono tanti triangolini blu, io rappresento i colori dicendo che sicuramente il colore blu è rappresentato. Questo concetto in, in Python come lo rappresentiamo? Uh, possiamo costruire un insieme usando uh, una sintassi che utilizza le parentesi graffe. Quindi così come usiamo le parentesi quadre per creare una lista, le parentesi tonde per creare una tupla, le parentesi graffe le usiamo invece per creare un dizionario. Ok? Eh, quindi aperta graffa, e elenco gli elementi che cadono nel dizionario separandoli da virgola, così come se, se, come se stessi creando una lista, una tupla, come già abbiamo imparato. Semplicemente il fatto di usare una parentesi graffa come elemento sintattico fa sì che venga creato un oggetto di tipo insieme. Quindi qua graficamente è stato rappresentato come elementi Luigi, Gambis e Spaini non sono il primo, il secondo, e il terzo elemento di un'ipotetica lista o di un'ipotetico elemento. No, sono tre elementi che sono tutti e tre dentro l'insieme. Non sappiamo quale sia prima e quale sia dopo. Un altro modo di costruire un insieme è usare la funzione set. La funzione set può prendere un altro tipo di contenitore, o una lista di elementi, oppure un contenitore come potrebbe essere una lista, vedete che qua sotto è definita una lista che si chiama names, e con la funzione set prendo la lista e la converto in un insieme. Quindi cast sarà in, l'insieme che contiene gli stessi elementi che erano presenti nella lista, ovviamente dimenticandone l'ordine e cancellando gli eventuali duplicati. Questa è l'operazione, no? cosa succede quando trasformo una lista in un insieme. Dimentico l'ordine in cui erano gli elementi e eh, però di, per contro eh, elimino gli eventuali duplicati. Quindi creare un insieme si fa o con la parentesi graffe, ok? Oppure con la funzione set. Così come creare una lista si poteva fare con la funzione list oppure con la parentesi quadre. Se metto tra le parentesi graffe due volte lo stesso elemento, lui lo elimina da solo, assolutamente sì. Lo possiamo anche vedere in modo interattivo nella console. Se io provassi a costruire un elemento, un insieme a uguale 3, 5, 8, ad esempio stampo A e lui mi stampa l'insieme eh, 8, 3, 5 e manco a farlo apposta eh, me l'ha stampato in un ordine diverso da quello in cui l'avevo inserito proprio per ribadire il fatto che l'ordine con cui gli elementi sono memorizzati nell'insieme è gestito dall'interprete Python per ottimizzare le operazioni sugli insiemi e non c'entra nulla con l'ordine con cui l'avevo creato gli elementi sono questi ma sono in un ordine diverso se io però provassi a creare l'insieme B in cui ho 3 3 5, 8, poi di nuovo 5 poi di nuovo 8, poi 2 e quando provo a stampare l'insieme B il 5 che avevo cercato di inserire non è un errore provare a inserirlo ma ovviamente l'insieme lo, lo elimina elimina questo duplicato se io avessi costruito questa come chiamiamola se riesco a prendere il cursore C no? come lista quindi con le parentesi quadre anziché le parentesi graffe, allora ovviamente C avrebbe mantenuto l'ordine degli elementi, che anche qui anche nel caso di B era stato distrutto o rimescolato, avrebbe mantenuto l'ordine degli elementi e anche i duplicati degli elementi. Se io poi posso provare a convertire il, la lista C in un insieme, mi ritroverò lo stesso insieme che ho chiamato prima B, in cui vedete che la trasformazione da lista C a insieme, eh, ho buttato via in automatico i duplicati mm. um, si, uh, Emanuele mi chiede se si può usare set da una stringa punto split certo perché no, è una, è una, lista, una split mi dà una lista di stringhe e eh, posso tra, costruire un insieme di stringhe a partire da una lista di stringhe mm. sicuramente si può fare eh, anzi se, se ci serve lo, lo, lo faremo no? per, in, questo caso, in questo caso troveresti le parole diverse tra di loro inizialmente appartenenti alla stringa Luca invece mi chiede se chiedessi una posizione di tipo A di 3 beh, a parte che A aveva solo tre elementi quindi possiamo prendere il secondo elemento eh, il secondo elemento mi dice che non posso mh? mi dice che l'oggetto set non è subscribable, subscriptable scusa che è tradotto in italiano significa che non posso indicizzare no, non c'è un pedice che potrei usare per, per indicare il primo, il secondo, e il terzo elemento eh, posso, come mi chiede Samuele, ordinarli nel senso che se io ho A o un insieme potrei provare a, a ordinare questo insieme A sorte di A, me lo dà ordinato che non è più nell'ordine di inserimento però è l'ordine numerico ma come vedete me l'ha stampato sotto forma di lista. Cioè per potermi dare degli elementi che avessero un ordine deciso, definito, ha dovuto inserirli sotto forma di lista e non più sotto forma di insieme. Quindi gli elementi di insieme non hanno un ordine e se li voglio li posso riordinare ma sulla base di un criterio che non è più il criterio di inserimento. Cioè questo... Eh, dove è andato? Questo ordine con cui li avevo inseriti è dimenticato per sempre nel momento stesso in cui li ho inseriti, okay? quindi quando li estraggo li posso estrarre, posso da un insieme A, posso estrarre una lista degli elementi di A ovviamente, trasforo, così come ho trasformato una lista in un insieme posso trasformare un insieme in una lista e questo mi darà una lista che contiene gli stessi elementi che avevo messo dentro A nell'ordine che capita essenzialmente, no? l'ordine che l'insieme ha deciso di, di generarmi. Quindi non stupiamoci se questi vengono rimescolati no? nelle normali operazioni. Ehm, L'unica limitazione aggiuntiva è che non tutti i tipi di dato possono essere inseriti all'interno di un insieme. Cioè mentre dentro una lista, vi ho detto molto apertamente, dentro una lista potete mettere qualunque cosa, dentro un insieme invece non si possono mettere tutti i tipi di date in particolare all'interno di un insieme per come è implementato internamente potrei usare, devo usare dati che siano solamente immutabili e confrontabili tra di loro in realtà la, la, la, la, la, diciamo, il criterio tecnico è un pochino più complicato quindi chi è interessato può andare a cercare di decodificare ciò che c'è scritto in questo indirizzo eh, ma per i nostri scopi diciamo che all'interno di un insieme io posso inserire dei numeri, numeri interi, numeri reali, stringhe, tuple o eh, vabbè, oggetti lo, di fatto non, non impariamo a usarli quindi lasciamo perdere no? eh, ma invece non possiamo inserire come elementi di un insieme una lista, un dizionario, un file o un altro insieme e così via quindi normalmente un insieme può contenere oggetti elementari, diciamo così, e non oggetti a loro volta composti, per, per, diciamo così, per ragioni tecniche di come è implementato internamente, perché, perché poter identificare esattamente se un elemento appartiene o no all'insieme, quell'elemento non deve poter cambiare una volta che è stato inserito nell'insieme e deve poter essere efficiente e veloce da parte dell'interprete Python poter determinare se due elementi sono identici oppure no, perché eh, continuamente starà facendo confronti tra gli elementi dell'insieme. Mm. Eh, le tuple ci stanno dentro, sì, come dice il perché sono, io, sono immutabili, quindi sono una versione immutabile di una lista, e quindi posso inserire una tupla all'interno di un insieme, se mi serve. Quindi insieme di tuple si possono fare. Mm. Una precisazione in risposta a Daniele che mi dice che quando crea una lista a partire da un insieme l'ordine non è eh, propriamente casuale. Quando io, se io dicessi che l'ordine è casuale vorrebbe dire che ogni volta che estraggo gli elementi vengono fuori in un ordine diverso, casuale. No? Invece l'ordine in realtà è ben definito ma è definito da algoritmi interni dell'interprete di Python che io non conoscendo non riesco a prevedere. Tra l'altro possono cambiare tra versione e versione di Python. Quindi è un ordine non prevedibile, un ordine non dichiarato un ordine arbitrario, ma non userei la parola casuale, no? perché casuale mi sembra di poter estrarre dei numeri casuali, invece no, così non è. Se quello stesso insieme, se lo converto in lista, mi viene fuori sempre nello stesso modo, ma se poi cambio computer o cambio versione di Python, potrebbe venire fuori in modo diverso. Quindi non devo poter contare su quell'ordine, né sul fatto che sia sempre uguale, né sul fatto che sia sempre diverso. Semplicemente nei miei ragionamenti non devo mai far conto eh, sulla conoscenza del, dell'ordine con cui arrivano gli elementi. Se mi serve ordinarli, li estraggo e li, li trasformo in una lista e poi da quella lista ordino come mi piace. Ehm, ok, dettaglio di sintassi. Quando io devo creare un insieme, dovessi creare un insieme vuoto, siamo abituati, se creo una lista vuota, poi ci appendo gli elementi dentro. La stessa cosa potrò fare per l'insieme. Eh, non posso usare quella sintassi di, eh, con le parentesi graffe, aperta e chiusa graffa perché in realtà, lo vedremo tra, una, tra poco, eh, la sintassi aperta e chiusa graffa crea un dizionario vuoto e non un insieme vuoto. No? Eh, poiché vedremo che i dizionari usano anch'essi la parentesi graffe per indicare eh, la costruzione dell'oggetto eh, di tipo dizionario rispetto al di tipo insieme, mh, nel caso di, in cui non ci siano elementi, i progettisti di Python hanno deciso che le, le graffe vuote creano un insieme, un, scusate, un dizionario vuoto e non un insieme vuoto. E quindi per creare un insieme vuoto semplicemente useremo, siamo obbligati a usare la funzione set per crearlo senza elementi. E poi questi elementi li possiamo aggiungere poco per volta. Poi, come tutti i contenitori, posso conoscere quanti elementi sono presenti usando la funzione len, ma la len ormai sappiamo che si può applicare a qualunque cosa, string, liste, eh, tuple e adesso anche insieme, no? mi dà semplicemente il numero di elementi presenti. Posso verificare, vediamo che operazioni posso effettivamente fare dentro questi insiemi di questo nuovo tipo di contenitore. Allora, posso innanzitutto, ricordate, in matematica noi abbiamo, la prima cosa che abbiamo imparato in matematica è sapere se un certo elemento A appartiene a un insieme A grande, oppure non appartiene. Quindi questa è l'operazione più semplice che possiamo fare su un insieme, vedere se un elemento c'è oppure no, no. Questo lo possiamo fare con l'operatore in. Quindi lo stesso in che andava a cercare se un carattere era presente in una stringa, lo stesso in che andava a cercare se un elemento era presente, una stringa, un numero era presente all'interno di una lista, ecco, quello stesso in lo usiamo per andare a vedere se un elemento è presente o no all'interno di, eh, di, di un insieme. Mm? Eh, oppure vabbè, chiaramente not in che è l'operatore inverso che va a vedere se non confronto. Quindi questo in Python lo chiamiamo in, questo in Python lo chiamiamo not in. E ovviamente sulla sinistra ci sarà un elemento, che vogliamo sapere se è presente all'interno dell'insieme, l'insieme invece è rappresentato a destra del, dell'operatore ehm, dead in. Ovviamente il risultato sarà un booleano vero o falso, che eh, dipende dal, dal fatto che l'elemento effettivamente ci sia oppure no. Quindi questo è l'operatore più semplice. Um, e un'estensione del concetto di contenimento è del, del link, diciamo così, eh, la, la possiamo usare per accedere agli elementi di un insieme. Abbiamo appena visto, abbiamo appena ricevuto un bel gentile errore che io non posso in un insieme andare a accedere a un singolo elemento, non si può fare, mi dà un errore. E allora come faccio a sapere cosa c'è dentro, dentro un insieme? Uno può dire, eh, lo converti in una lista e vai a vedere la lista. E eh, va bene, però tanto vale allora usare, con le li usare liste e non gli insiemi. Io posso, non, non posso accedere a un singolo elemento perché non esiste la nozione di primo, secondo terzo, perché non esiste un ordine degli elementi stessi. Però posso comunque iterare, no? ciclare sugli elementi con un for in, così come ciclerei sugli elementi di una lista, no? o sugli elementi di una tupla, o, un, o sui caratteri di una stringa, mh? Eh, o sulle righe di un file. Mm. for ring ormai l'abbiamo capito che itera in grado di iterare su qualunque tipo di contenitore, su qualunque tipo di collection eh, in questo caso anche su un insieme ovviamente eh, questo ciclo for eh, stamperà i caratteri nell'ordine che vuole lui mm. di nuovo lo stesso ordine che abbiamo visto interattivamente però possiamo estrarre i caratteri uno alla volta e, e utilizzarli. i caratteri o comunque gli elementi eh, scusate qui questo character lo sto traducendo male in italiano. L'esempio prima erano dei personaggi in un film, okay? eh, questi qua, Luigi, Spine e Gambis, eh, e quindi character indica il personaggio, non il carattere. Okay, attenzione, guarda, Questo character qua è il personaggio che è scritturato all'interno del cast di quel determinato film, film okay? non stiamo parlando di singoli caratteri, stiamo parlando di elementi in generale, che in questo caso sono stringhe, che rappresentano, in questo caso, nomi di personaggi, all'interno dell'insieme. Quindi posso, non posso accedere al singolo elemento, ma posso ciclare sugli interi elementi. Sul singolo elemento posso solamente sapere se esiste, se non esiste, con l'operatore IN di appartenenza, oppure ciclare e, e, eliminar, e um, analizzarli uno per volta. E quindi in questo caso, eh, la, questa stampa di queste tre righe di codice, eh, nonostante noi abbiamo costruito l'insieme con i tre nomi, prima Luigi, poi Gambis e poi Spaini lui me li stamperà in un ordine che può essere diverso da quello in cui li ho inseriti. Ma ormai la cosa dopo aver visto qualche esempio non ci stupisce più. L'importante è che viene dia tutti. L'ordine è arbitrario, ma gli elementi ovviamente sono loro, sono corretti. Se io li volessi proprio visualizzare, come abbiamo visto prima nell'esempio, eh, potrei di fatto usare sorted, che quando riceve un set, l'abbiamo già visto prima nell'esempio, converte l'insieme in una lista e mi restituisce la lista ordinata, la versione ordinata in una lista. Ricordiamoci che l'ordinamento viene fatto in questo caso a posteriori, a posteriori eh, e, non, ehm, e non a priori, cioè è l'ordinamento che viene fatto sulla base dei valori, che sono, li posso ordinare alfabeticamente, ma non più L'ordine con cui li ho inseriti, l'ordine posizionale con cui ci siamo abituati ragionando sulle liste, questo ce lo dobbiamo dimenticare, non si può più ricostruire. Okay? Um, Filippo mi chiede se esistono insiemi di insiemi. Uh, no, la risposta è no, perché l'insieme non essendo immutabile non può essere un elemento di un altro insieme. Quindi gli insiemi sono solamente di stringhe, numeri, tuple uh, e, e, e basta praticamente. Per i nostri casi. Quali operazioni possono? Allora dicevo che eh, appunto, agganciandomi a questa domanda, un insieme è, un elemento, è una struttura dati mutabile, quindi si può modificare un insieme, quindi noi l'abbiamo creato, l'abbiamo iterato, l'abbiamo stampato, l'abbiamo ordinato, l'abbiamo convertito in una lista, ma poi come facciamo ad aggiungere o togliere un elemento? Ecco, aggiungere elementi si può, basta usare il metodo add e qui dobbiamo ricordarci di questi metodi perché nel caso delle string, delle liste si chiamava append, aggiungere un elemento nel caso di, di un insieme invece si chiama add ha un nome diverso perché append ha, diciamo, si porta dietro un concetto di ordine aggiungi in fondo mentre add aggiunge nel mucchio lo mette insieme agli altri no? quindi si chiama in modo leggermente diverso ma funziona alla fine come un append nel senso che alla fine eh, se da questo insieme cast eh, rappresentato la figura numero 1 aggiungo Arthur otterrò l'insieme della linea numero 2 in cui ci sono i tre elementi che avevo già prima più quello che ho appena aggiunto se invece cercassi di aggiungere un elemento che già c'è come sulla linea numero 3 questa vedo che dopo l'esecuzione di questa linea l'insieme non è variato perché ho cercato di aggiungere un elemento che già c'era questo non causa nessun errore ma ovviamente l'elemento non viene aggiunto non viene non viene creato perché dovrebbe creare un doppione, cosa che non è possibile. Mm. Eh, Antonio mi chiede se convertendo una lista in un insieme rimuove tutti i duplicati. Sì, se la lista contiene elementi che possono stare in un insieme, quindi una lista di numeri, una lista di stringhe, eccetera, contiene tutti i duplicati, attenzione, effetto collaterale, rimescola la lista, nel senso che poi non, non la ottieni nello stesso ordine di prima. Ehm mm. um. Uh, ok quindi uh, questo era l'add aggiunge un elemento il contrario di add è, uh, si chiama qua discard mh? Uh, che cancella un elemento e, li, e toglie un elemento da un insieme questi metodi sono metodi che modificano l'insieme stesso okay? non stanno creando un nuovo insieme che abbia un elemento in più o che abbia un elemento in meno modificano l'insieme stesso il discard è l'equivalente del remove che avevamo sulle liste, qui capisco un po' meno il perché l'abbiano chiamato in modo diverso ma comunque hanno scelto di add e discard per gli insiemi e invece append e remove sulle liste, ovviamente il metodo pop delle liste che riceveva come parametro l'indice da cui cancellare qui non lo vedremo mai okay? perché non esiste l'indice, non esiste la, la posizione. E quindi anche il discard se l'elemento c'è lo elimina, se l'elemento non c'è non fa nulla, non ha nessun effetto, non modifica l'insieme, non è errore. E invece beh, forse questa è una differenza perché il remove invece se l'elemento non c'era si arrabbiava. E infatti anche qui c'è il metodo remove che si usa forse di meno perché ha la differenza rispetto al discard che se l'elemento non ci fosse viene e genera un'eccezione. Quindi remove ce l'abbiamo sia sulle liste che sugli insiemi, eh, sulle liste di fatto è l'unico per rimuovere un elemento conoscendone il valore, ma l'elemento deve esistere, infatti molto spesso controllavamo if elemento in lista, lista.remove. Qui c'è anche, ma si preferisce spesso usare il discard che se l'elemento non c'è eh, non, non genera un'eccezione. Poi ovviamente dipende dai casi, dai nostri casi, da cosa deve fare il programma, se ci interessa essere sicuri di cancellare un elemento che prima esisteva, oppure eh, diciamo così, ci, ci va bene che il tentativo di cancellare qualcosa che già non esiste non, non dia nessun problema. Eh. Se invece volessi cancellare tutti gli elementi, allora rimuoverli tutti, o il metodo clear, In realtà il metodo clear esiste già anche per le altre collection, anche, anche per le liste, c'è cioè, lista.clear che... Eh, elimina tutti gli elementi della lista senza crearne una nuova eh, vuota no? ma azzera l'insieme corrente oppure azzererebbe la lista corrente altre operazioni eh, di confronto in questo caso eh, sotto insieme io posso definire, posso definire più insiemi e poi posso chiedermi se un insieme è un sottoinsieme di un altro insieme dato oppure no la definizione la sappiamo dalla matematica, è un sottoinsieme di, sotto di un altro insieme B se tutti gli elementi di A sono anche negli elementi di B. In questo caso, ad esempio, la bandiera canadese, l'insieme dei colori della bandiera canadese, è un sottoinsieme dell'insieme dei colori della bandiera britannica. Questo in Python si può interrogare con il metodo che si chiama isSubset, Okay. Il subset è un metodo che si applica a un insieme e riceve come parametro un altro insieme e si chiede se il primo insieme 1 è un sottoinsieme del secondo insieme 2 che viene passato come parametro della subset. Questa qua eh, ri, eh, restituirà eh, vero o falso a seconda che il primo insieme sia un sottoinsieme del secondo oppure no. Okay. Pu può capitare nel senso, per, per controllare se ci sono degli elementi nuovi, se ci sono degli elementi eh, in, in una determinata collection che non siano presenti in un'altra. Um, se io invece non voglio controllare sotto insieme, voglio controllare l'uguaglianza dell'identità, posso usare eh, la, eh, gli operatori uguale e diverso direttamente. Quindi l'operatore di uguaglianza potevamo già anche usarlo sulle liste, se vi ricordate. Sulle liste dicevamo due liste sono uguali se contengono gli stessi elementi nello stesso ordine. Sugli insiemi ovviamente la, la parte dell'ordine la cancelliamo e diremo che eh, due insiemi sono uguali se contengono esattamente gli stessi elementi. Quindi nessuno dei due ha elementi in più o elementi in meno rispetto all'altro. Mm? Ehm... Quindi ricordavate quegli esercizi in cui avevamo due liste, dovevamo verificare che una, gli elementi di una lista fossero nell'altra eh, e viceversa, no? Eh, qui si sarebbe fatto in un attimo perché bastava convertire le liste in insiemi e vedere se c'erano degli elementi in più, tanto in quel caso. In quell'esercizio di due laboratori fa non ci interessava, eh, anzi, ci dava fastidio il fatto che esistessero gli elementi duplicati, era meglio, infatti, dovevamo proprio cancellare i duplicati e controllare. Qui sugli insiemi si fa molto più in fretta questo tipo di confronto. Quindi eh, il confronto è tipo chi c'è e chi non c'è, quali elementi ci sono e quali non ci sono. Sul, ragionando sugli insiemi, sono operazioni che avvengono, diciamo così, istantaneamente sia proprio mentalmente non dobbiamo pensarci, non dobbiamo fare dei cicli complicati, sia in realtà anche algoritmicamente sono molto efficienti, molto veloci da implementare. Quindi alcune operazioni vengono meglio con le liste, altre vengono meglio con gli insiemi, ovviamente per fortuna possiamo passare facilmente eh, da una all'altra. Eh, Emanuele mi chiede come faccio a sapere quanti elementi ci sono in, una, in un insieme, posso sicuramente usare lane, l'abbiamo visto prima. Eh, eh, la funzione per guardare insieme eh, is a subset, è qua, ma ce l'avete tutte sulle, sulle slide. Quindi, l'uguaglianza, identità, quindi stessi elementi eh, nei due insiemi, nei due, nei due le operazioni semistiche matematiche, quelle famose, no? Che impariamo nei corsi di matematica, unione, intersezione e, e complemento, eh, hanno che qua sono implementate anche con dei metodi. Quindi fare l'union di un insieme con un altro insieme significa aggiungere al primo insieme tutti gli elementi che sono nel secondo. Attenzione che viene modificato solo il primo, il secondo viene immutato. Quindi eh, a differenza di, di diciamo, in matematica noi scriviamo c uguale a unione b ad esempio. No? E allora otteniamo il nuovo insieme c che contiene gli elementi che stavano sia in a che in b, ma a e b stessi non vengono modificati. Ehm... Eh, la, stessa cosa, la stessa cosa succede qui, nel senso che abbiamo il primo insieme, il secondo insieme e Union costruisce un nuovo insieme, forse prima ho detto la parola sbagliata, il, eh, Union costruisce un nuovo insieme, quindi non modifica nel primo, né nel secondo e costruisce un nuovo insieme, lo restituisce e eh, questo insieme sarà costituito dagli elementi dei primi due. Eventualmente, ovviamente, eliminando i duplicati che eh, risulterebbero dall'unione dall di questi insiemi. Quindi questo terzo, ovviamente, è, è l'unione degli elementi che compaiono una sola volta nei due elementi di partenza. Quindi è come un operatore matematico eh, che eh, dà un risultato senza modificare gli operandi. A differenza dell'add e del remove, del discard, che invece modificavano eh, l'insieme stesso. La stessa cosa succede con l'intersection, intersezione. Prende un insieme, insieme A e insieme B, e mi calcola l'insieme, chiamiamolo C, come A intersecato B. Eh, qui cosa sto scrivendo? C uguale A intersecato B. Eh, e anche qua mi dà gli insiemi comuni, dove ovviamente comuni devono essere esattamente lo stesso elemento. No? Quindi se sono stringhe dovranno essere esattamente le stringhe scritte allo stesso modo, con le stesse maiuscole, con le stesse spaziature, eccetera, eccetera, no? Va a controllare l'identità dei singoli elementi interni. Oppure c'è il complemento, non, non riusciamo a, a, a implementarlo così come complemento di un insieme matematico, no? Perché in matematica lo dici complemento di un insieme è tutti gli elementi che non fanno parte dell'insieme di partenza, ma tutti gli elementi di quale è universo, no? Eh, un universo potenzialmente amplissimo. Eh, invece eh, posso fare la differenza tra un insieme e un altro insieme, che toglie dal primo insieme gli elementi che stanno nel secondo. E questo può essere usato essenzialmente per fare il complemento se il primo insieme, quello di partenza, contiene tutti gli elementi possibili e immaginabili, allora sottraggo quelli di un altro e ottengo il complemento. Quindi l'operatore complemento in quanto tale non si può definire se non è definito un universo. Definiamo l'operatore di differenza, no? eh, quindi in matematica lo si scrive spesso anche come A B tra due insiemi, oppure alcuni scrivono A barra con una barra a rovescio B per indicare gli elementi di A che non sono in B. Eh, tornando alla domanda di Lorenzo mi chiede cosa, fa, cosa capita se l'intersezione è nulla, mi dà l'insieme vuoto, non è un errore intersecare due insiemi che non abbiano nessun elemento in comune così come se io faccio la differenza tra un insieme e un secondo insieme che contiene tutti gli elementi del primo, otterrò come risultato l'insieme vuoto, cioè l'insieme che contiene zero elementi, l'insieme di lunghezza zero, da cui len vale zero. E va bene, è un insieme come tutti gli altri, nessuna operazione sugli insiemi può creare dei conflitti o degli errori. Non, matematicamente non è, non, non è previsto, diciamo così, che queste operazioni possano generare degli errori. Quindi questa tabellina riassuntiva no, ci, ci dà un, uno specchietto no, che ci riassume tutte le operazioni che possiamo fare sugli insiemi, così anche chi di voi ha detto tornami alla slide precedente, in realtà qua le troviamo tutte, eh, crea un insieme vuoto, crea un insieme a partire da un altro tipo di sequenza, quindi che potrebbe essere una lista, potrebbe essere una tupla, potrebbe essere una stringa, in questo caso ovviamente verrebbero eh, estratti i singoli caratteri, potrebbe essere un range, mh. Eh, oppure lo costruisco con la sintassi, diciamo così, esplicita elencando tra parentesi di graffe gli elementi che voglio creare. La lunghezza, l'appartenenza, l'aggiunta e la rimozione di un elemento e discard remove, vedete che sono esattamente la stessa cosa, l'unica differenza è come si comportano nel caso in cui l'elemento non esista. Eh, dove discard non fa nulla e remove genera un'eccezione eh, clear eh, riporta l'insieme insieme vuoto, così come diciamo così, avrei costruito un insieme vuoto qua un insieme esistente cancella tutti gli elementi il subset è l'operatore sotto insieme l'uguaglianza è la differenza unione, intersezione e differenza tra insiemi allora, qui sono tutti gli operatori diciamo così, che hanno senso sugli insiemi matematici mappati sugli insiemi del, del linguaggio Python. Um, ok, allora, questa è un'altra pagina presa da un altro sito che ha qualche operazione in più. Eh, se volete andare a vedere, sono altri metodi in più, ma eh, essenzialmente quelli di base eh, che ci interessano possono essere questi. Allora, cosa, a cosa può servirci... Eh, questo, eh, questa nuova struttura dati. No? Ad esempio, qui le slide ci suggeriscono no? eh, un, un caso in cui noi abbiamo un, vogliamo verificare che all'interno di un documento le parole siano scritte in modo corretto. No? Il correttore ortografico, no? lo spell checker. Cioè io ho un file che contiene un testo e da questo file voglio leggere delle parole e verificare che queste parole coincidano con quelle che sono presenti in un dizionario, ad esempio. Quindi vediamo eh, di prendere un esempio, fatemi l'ho su un progetto diverso, che dovrebbe essere un attimo qua... Uh. no, non ce l'ho su questo computer, come ho detto. Ehm, datemi un secondo, che lo vado a prendere. Okay, supponiamo di avere un file che contiene delle parole... No? Eh, quindi facciamo qua una nuova cartella qua dentro dove chiamiamo spellcheck e proviamo a implementare un programma di controllo ortografico ok eh, immaginiamo di avere un file che io ho scaricato che chiamo parole che è un file di testo ok che che ha questo contenuto. Sono 98.000 parole che contiene eh, tutte le parole o tante delle parole della, della lingua inglese. Ok? E quindi supponiamo che questo sia il nostro dizionario di riferimento. E vogliamo verificare, come ci chiede l'esercizio, di prendere il testo magari di Alice nel parere delle meraviglie e, eh, e controllare se dentro quel libro ci sono tutte parole. Eh, diciamo così, permesse tutte parole lecite della lingua inglese, oppure ci sono delle parole che sono scritte male, che hanno degli errori di spelling. Allora in questo caso dovrò fare che cosa? Dovrò prendere un secondo file che contiene il testo di Alice nel paese delle Meraviglie. Quindi torniamo indietro, anche qui datemi un secondo, che prendo il file che mi ero preparato, poi quando alla fine la lezione, ovviamente, quando vi, di, vi distribuisco questo. È un po' bloccato il browser quindi vabbè, facciamo cominciamo a preparare il file eh, story.txt teniamolo Mi si è bloccato il browser un secondo fai bravo anche io nel frattempo iniziamo a preparare un programma in python ok provi ah, a allora eccolo qua mentre l'altro browser cerca di caricare, ma anche, sembra che anche qua GitHub, dove avevo salvato questo, questi file, oggi abbia dei problemi anche lui, quindi oggi è una giornata abbastanza funesta per i servizi online. Um, allora, noi vogliamo creare un programma che analizzi il testo presente, nel, nel libro Story.txt mi stampi le parole che grammaticalmente sono scorrette. Lessicalmente, scusate, la parola lessicalmente sono scorrette, ossia non compaiono. l'elenco che ho chiamato parole, presente nel file che si chiama parole. Ok? Quindi noi possiamo avere un file, il nome del file delle parole, noi sappiamo che si chiama, ho chiamato parole senza estensione, uguale parole. Il nome del file della storia sarà story.txt. Quindi noi possiamo eh, pensare. No, l'idea qual è? L'idea è quella di costruire un insieme contenente tutte le parole del dizionario, un altro insieme contenente tutte le parole della storia. Perché parlo di insieme e non di lista? Perché... Non mi interessa se la parola sbagliata compare per prima, a metà o in fondo. Mi interessa solamente la par quali parole ci sono. Okay? Quindi, eh, se, eh, diciamo così, la prima lo possiamo chiamare dizionario, la seconda lo potremmo chiamare storia, allora che, che operazione dobbiamo fare? Beh, se non ci sono errori vorrà dire che io mi aspetto che storia sia un sottoinsieme del dizionario. Se invece ci sono errori, allora ovviamente non è un sottoinsieme, perché se non è un sottoinsieme vuol dire che esistono parole nella storia che non sono nel dizionario. E questi sono gli errori di ehm, questi sono gli errori di battitura, ovviamente. Dizionario, va bene. Eh, se ci sono errori, quindi gli errori, gli errori di battitura quindi, sono la differenza tra il dizionario meno la storia. Cioè, l'insieme delle parole presenti nel dizionario meno l'insieme delle parole presenti nella storia. E quindi posso usare in questo caso, come suggerisce Daria, l'operazione di differenza. Tra due insiemi. Quindi mi costruisco i due insiemi, poi faccio la differenza. Attenzione, facendo questa differenza, cosa ottengo? Ottengo l'elenco delle parole in un ordine non alfabetico, ma poi, poi le posso ordinare dopo, che sono presenti nella storia e non erano presenti nel dizionario. Sono presenti nella storia non erano presenti nel dizionario eh, e una volta sola ciascuna. Quindi se una parola l'ho scritta sbagliata dieci volte, poi nel momento in cui costruisco l'insieme, quindi questo elenco di parole lo faccio diventare un insieme, ehm, allora diventerà automaticamente una volta sola, comparirà una volta sola. Quindi alla fine ti saprò dire, guarda che la parola eh, che ne so, gatto l'hai scritta male, perché è scritta con 3T, ma non ti saprò dire se questo errore di scrittura l'hai scritto 1, 2, 3, 4 volte. Se, ci, se mi servisse anche questa informazione, allora dovrei tornare eh, alla rappresentazione, avere anche una rappresentazione sotto forma di lista, almeno della storia, perché nel dizionario si presume che non ci siano più volte gli stessi elementi, ma nella storia ci possono essere, allora potrei avere una rappresentazione come lista in cui vado a cercare quante volte, con un count, ricordate che il count lo facevamo già le prime settimane, eh, vado a contare quante volte quell'elemento lì, che so già che è sbagliato, in realtà compare nella storia. Uh, Jacopo mi fa notare che forse devo fare storia al mio dizionario, sì, hai ragione, assolutamente. Quindi sono le parole che sono nella storia ma non erano nel dizionario. Vediamo se nel frattempo... Ok, benissimo, qui ho il testo della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie che l'ho incollato qui. Devo solo cancellare un po' di testo all'inizio che diceva guarda l'ho preso da qui, l'ho preso da là, ma... Perché non fa parte della storia. Eh, adesso, bravo, eccolo qua. Inizia qua la storia. Col titolo e tutta la storia di Alice, che se, per chi ha pazienza è lunga. 3.000 righe, 3.500 righe, quindi ci sono parecchie. Ehm, parecchie parole, diciamo, al suo interno. Ok? Allora, partiamo da qua. Noi abbiamo, dobbiamo costruire due insiemi, uno di parole e uno di parole della storia. Uno di parole del dizionario e l'altro di parole della storia. E poi lavoriamo sugli insiemi. Quindi potremmo pensare di, eh, fatemi sommare questo in un commento, che è il nostro ragionamento di partenza, definire eh, in... Eh, in, uh, una funzione che mi uh, calcola un insieme a partire da un, un insieme di parole a partire da un file mm? poi la uso due volte la prima la uso sul dizionario la seconda la uso sulle, uh, sulla storia mm? quindi chiamiamola parole uniche del file okay? questa funzione quindi cosa dovrà fare? Dovrà, eh, diciamo come commento, eh, dato il nome di un file, restituisce un insieme che contiene le parole uniche presenti nel file. Per ora non la implemento, vediamo un attimo come usarla, poi torniamo a implementarla. Restituisce un insieme, la parola chiave di oggi è questa. No? E quindi noi potremo nel mio programma main, a questo punto diventa molto semplice, perché dico che il dizionario non è altro che l'insieme delle parole uniche che estrago dal file parole La storia non è altro che l'insieme fatto dalle parole uniche che estrago dal file della storia e poi implemento ciò che avevamo eh, detto qua. Se per caso la storia è un sottoinsieme del dizionario, quindi nella storia ci sono solo elementi che sono anche nel dizionario, storia.is. Subset di dizionario. Dizionario. Allora dirò che la storia non ha errori di spelling, non ha errori di spelling in italiano, lessicali. Altrimenti, potrò sapere quali sono le parole sbagliate. calcolando la differenza tra la storia e il dizionario. Quindi storia.different, come si chiamava? Uh, guardate, tornare sulle slide perché a memoria non ricordo mai tutti i metodi. Difference di, difference, di uh, dizionario. Quindi a questo punto dirò che le parole sono e poi posso stampare il valore, del, magari un sorted di parole sbagliate, quindi le stampo in ordine alfabetico. Allora, in questo, due, due o tre punti che avete sollevato nei commenti, Uh, ciò che resta, Matteo dice ciò che resta in storia sono le parole sbagliate. No, storia non viene modificata dall'operatore di Difference, storia con continua a contenere tutte le parole quando faccio Difference, sto costruendo un nuovo insieme che memorizzo qui e questo parole sbagliate conterrà le parole sbagliate, mentre storia continua a contenere tutte le parole, cioè non l'ho modificato, ok? Antonio mi dice, dalla storia non si devono togliere tutti i segni di punteggiatura e caratteri vari, questo sì, anzi inoltre dovremmo convertire tutto in maiuscolo oppure tutto in minuscolo, questo è un lavoro che facciamo fare alla funzione parole uniche, ecco per ricordarci che lo dobbiamo far fare e non l'abbiamo ancora scritta, abbiamo fatto finta di averla ma non ce l'abbiamo, eh, dovremmo scrivere anche, attenzione, deve rimuovere tutti i segni di punteggiatura. Uh, e quindi dovremmo implementare questa. Quindi l'idea dell'algoritmo è questa, lavorare con insiemi, adesso se diciamo così, non troviamo uh, errori logici in questo algoritmo, il passo successivo semplicemente è semplicemente quello di andare imp a implementare questa uh, costruzione dell'insieme, che poi è molto simile all'operazione che abbiamo già visto fare, nel senso che nel caso del file delle parole è molto facile perché sono tutte... Una parola, un file fatto da una parola per riga, quindi quando leggerò una riga, questa read line in realtà mi dà già la singola parola che dovrò convertire. Eh, convertirò in minuscolo, così non ho problemi nel ne confrontarle, e non ho punteggiatura. Quindi cominciamo a fare la versione che funzioni solamente col dizionario, poi la, eh, cerchiamo di andare a controllare quali sono i segni di punteggiatura che dobbiamo rimuovere e faremo una versione che funzionerà anche per la storia. Okay, quindi la, prima, la stessa funzione poi la, la, no, la renderemo più complicata. Facciamo una versione semplice e poi la, la rendiamo più complicata. Allora, eh, sul dizionario noi dobbiamo, abbiamo il nome del file, file, anzi magari se vogliamo proprio essere specifici chiamiamolo nome del file. Eh, ricordiamoci che l'abbiamo già visto anche in esercizi la volta scorsa dove c'era il file che conteneva i nomi degli altri. Dobbiamo mentalmente sempre essere si sicuri, se la variabile sta contenendo in questo momento il nome del file, oppure l'oggetto Python che serve per accedere al file, l'oggetto che viene restituito dall'operazione di Open. Quindi noi abbiamo la nostra eh, Open, quindi eh, file è eh, Open di nome file in lettura. Okay. Questo ovviamente può funzionare oppure no, quindi magari abbiamo imparato a metterla in una try-except. nel caso in cui ci sia un IO error, scusate, IO error, allora dovrò stampare errore nell'apertura di file del file. parentesi doppie perché c'è un apostrofo dentro. Mettiamoci anche un F qua. Appice singolo, ah, maledizione, queste cose qua che si fanno da sole, e poi non ne fai. Ecco, questo eh, mi dà l'occasione di ricordare, di tornare un attimo sulla gestione dell'errore, chiaramente ci accorgiamo se l'open fallisce, stampiamo un messaggio di errore, e la volta scorsa dicevamo, dovremmo cercare di fare in modo di capire come recuperare questo errore. Allora, come si fa a recuperare questo errore in questo caso? Beh, direi che non si può, no? nel senso che il nome del file è scritto dentro il programma e quindi e se il file non esiste non c'è altro modo che andare a modificare il programma. Eh, quindi, in, eh, in questo caso, mentre no, in altri casi se il, se il dato, se il file non esisteva potevo chiedere all'utente il nome del file o altre cose. Qua non è previsto che l'utente inserisca il nome del file, e quindi non ho nessun modo di correggere questo errore. Allora, un modo, eh, a questo punto cosa posso fare? Eh, sarebbe sbagliato che io continuassi il programma. Allora, c'è questa funzione exit che eh, possiamo chiamare che interrompe l'esecuzione del programma. La funzione non l'abbiamo mai vista prima, però si usa molto spesso. Quando voglio bloccare il programma è come interromperlo di, di brutto. In quel momento non lo faccio più continuare perché non ha più senso continuare da qui in poi. Quindi è un errore che viene a questo punto gestito, scrivo il messaggio e interrompo il programma. Eh, molto più che break. Break ti fa uscire da un loop, da un while o da un for. Exit ti fa proprio terminare il programma, come se cliccassi sul quadrato rosso, no? Lo fa stoppare, lo fa uscire. Ok, eh, quindi in questo caso non ho nulla da fare e quindi. Termino il programma. Se invece funziona, a questo punto posso leggere il contenuto del file e quindi vado a leggere, eh, ad esempio lo possiamo leggere per linee, for line in file, una riga per volta. Eh, e ehm, Dunque, ogni linea, in questo caso la, devo, la dovrei spezzare in parole, in questo caso so che c'è una, una, una parola solo per riga però in generale devo avere le parole di questa linea eh, l'ottengo come una line r strip ne parlavamo la volta scorsa devo eliminare il carattere di fine linea che c'è a destra e poi la divido dove ci sono gli spazi in questo caso mi darà una lista no? che contiene le singole parole di quella riga, sotto forma di lista. In questo caso, nel caso del file parole, la, list la lista conterrà un elemento solo, no? perché la restrit can cancella i caratteri di fine linea, la split cerca degli spazi ma non li trova e quindi mi restituisce una lista di un elemento solo. Questi elementi, queste parole, no, gli elementi di questa lista dovranno essere aggiunti a un insieme che via via devo costruire. Quindi lo devo innanzitutto creare, creo un insieme vuoto e poi aggiungo a questo insieme le singole parole che ho trovato nella lista. Quindi prenderò un ciascuna di queste parole... Itero su queste parole, per ciascuna parola che trovo dentro a questa lista di parole, aggiungo all'insieme la parola, magari mettendola in minuscolo. Quindi ho due cicli, il ciclo più esterno mi naviga le linee del file, il ciclo più interno mi, eh, per ogni linea la spezzo nelle sue parole, il ciclo più interno mi prende una parola per volta, la converte in minuscolo, parola.lower, e la aggiunge all'insieme. Alla fine di tutto questo dovrò chiudere il file, ricordiamoci che il for mi itera fino all'ultima linea del file, quindi file.close, e poi ritornare l'insieme che ho creato. Okay. Questo dovrebbe funzionare con un file di questo genere o comunque file che non contengano caratteri di punteggiatura. Se invece dovesse contenere caratteri di punteggiatura, purtroppo dobbiamo ancora complicare questa funzione. Ma magari cominciamo a testarla così, che dite? Perché io non vorrei scrivere troppa righe. Abbiamo già scritto 42 righe di codice senza mai provarlo. E io comincio a, star, a essere a disagio. Ok? quindi fatemi commentare questa parte qui e eh, proviamo solamente a scrivere così print, dizionario e vediamo se questa parte di programma funziona, fa quello che ci immaginiamo che faccia. Ok? Poi se funziona andiamo a ripristinare e aggiungiamo le, la, la gestione della punteggiatura cerchiamo di capire come farlo, qual è il modo migliore per farlo. Okay? Eh, allora facciamo un run. di spell check e ehm, non mi stupisce perché non ho stampato nulla, Dunque, vediamo un po' cosa abbiamo, ah sì non ho chiamato il main, certo, grazie, ok stranamente non dato errori e mi ha stampato un insieme, adesso ovviamente l'inizio non c'è già più perché era troppo lungo, però vediamo la fine, riconosciamo il fatto che sia un insieme dal fatto che finisce con una parentesi graffa chiusa, e quindi sarà iniziato con una parentesi graffa aperta, che contiene queste varie eh, parole, alcune delle quali possono contenere un apostrofo, però per come è costruito questo dizionario l'apostrofo fa parte della parola, hanno deciso di costruirlo così, e noi l'abbiamo diciamo, osservata questa regola, perché abbiamo separato solamente in presenza degli spazi, l'apostrofo l'abbiamo tenuto come parte della parola, eh, e vediamo ovviamente che mentre, no, ci stupisce un pochino perché mentre l'elenco delle parole era tranquillamente bello, ordinato in ordine alfabetico, queste parole qua che abbiamo ottenuto invece sono tutte in ordine mescolato, però questa è la caratteristica degli insiemi. Okay? Quindi qui fin qua eh, funziona. Allora, ehm, Antonio, non, non, questi non sono ancora errori, qui ho solamente stampato il dizionario quindi devo ancora finire di leggere la storia per controllare gli errori. Qui ho solamente voluto verificare che la lettura del dizionario fosse corretta. L'ho messa in minuscolo nel dizionario perché voglio anche che, eh, quando poi la confronterò con la parola che è presente nella storia, io non so se la parola nella storia sarà scritta in maiuscolo o in minuscolo. Quindi devo portare tutto in minuscolo per evitare che venga segnata come errore una parola che nel dizionario è maiuscola e nella storia invece è in minuscola. Ok? Ok, adesso... Vediamo come complicare la nostra funzione parole uniche, eh, tenendo conto che nel mio file della storia eh, Alice con l'apostrofo va bene, Adventure può andare bene, 3.0 è un numero, quindi vabbè, probabilmente verrà segnalato come errore, eh, però ci sono dei segni di punteggiatura. Qui c'è una virgola, qui c'è un punto interrogativo, poi ci sono degli apici, allora, immaginiamo di prendere una riga come questa. Una riga come questa verrà spezzata, se io la prendo, andiamo nella console, eh, avrò una linea che di questo genere, chiamiamola così, e conterrà anche una capo in fondo. Questo è ciò che leggo dal file. Cosa fa la mia funzione? La mia funzione sulle linee fa questo lavoro qua. Allora se io provo a fare questo lavoro qua nella console eh, cosa ottengo? Ottengo eh, questo elenco di stringhe la prima va bene, la seconda va bene la terza, beh no, c'è un carattere davanti che non, non mi serve dovrei togliere poi pictures va bene or con l'apostrofo e conversation con punto interrogativo e l'apostrofo dentro Quindi a questo punto cosa dovrei fare? Dovrei prendere e quindi sicuramente questa parola con l'apostrofo davanti verrebbe segnata errata ma in realtà non c'è motivo dovrei semplicemente togliere questo, questo carattere e così come anche quest'altra che ha addirittura due caratteri finali il punto interrogativo e l'apostrofo che non dovrebbero esserci e dovrei togliere allora cosa posso fare? Eh, posso pensare di ripulire ogni parola prima di di aggiungerla, quindi io qua in questo ciclo, dopo che ho trovato questa lista, e prima di aggiungere all'insieme mi calcolo una parola pulita con una funzione pulisci della parola, e poi, ovviamente, aggiungerò alla lista scusate, all'insieme la parola pulita convertita in minuscolo. E quindi questa funzione di pulizia, questa pulisci, che cos'è? Eh, dovrà togliere dall'inizio e dalla fine della stringa tutti i caratteri che non sono alfabetici, solo dall'inizio e solo dalla fine. Ok? Allora, la possiamo provare a scrivere insieme, pulisci parola, quindi rimuove, rimuove tutti i caratteri iniziali e finali della stringa, Uh, non alfabetici da una stringa, stringa. allora mh, facciamo prima l'iniziale e poi i finali ok allora la parola pulita uh, uguale parola parola è una stringa quindi non ho problemi di confusione tra alias e modifiche e invece copie ok ricordiamocelo che se questa fosse una lista dovremmo chiederci ma qui mi serve un alias oppure probabilmente mi serve una copia per poter, perché la stiamo modificando questa è una lista, è una stringa quindi non la possiamo comunque modificare dovremmo creare una nuova e quindi io posso chiedermi eh, il primo carattere di questa stringa è un carattere non alfabetico? lo devo togliere? sì, allora finché il, il primo carattere while wow. Questo ipotetico pulita di 0 il primo carattere, non è alfanumerico, quindi not, finché il primo carattere non è alfanumerico, lo tolgo. Quindi pulita uguale pulita 1 in, in poi, dal primo carattere in poi. E così tolgo questo itero, se avessi più caratteri non, non alfabetici all'inizio della stringa, uno per ogni iterazione ne tolgo uno. E poi faccio la stessa cosa al fondo, while not pulita di l'ultimo carattere meno uno, alfanumerico, lo tolgo. Pulita uguale pulita, dall'inizio fino all'ultimo carattere escluso. Quindi se non mi sono sbagliato, sta roba qua, ritorna la parola pulita. Proviamo un po' a testare sta roba qua sulla nostra, fatemi definire, ho fatto copia e incolla della funzione nella console così me la definisco nella console e provo a chiamare pulisci di ciao mi sostituisce ciao, ciao, virgola, punto interrogativo, mi sostituisce ciao. Eh, che non so, due punti, trattino, davanti, ciao, punto interrogativo, ciao. Se però la punteggiatura fosse a metà della parola, sapete che nella storia di Alice c'erano molte lettere con apostrofo S, me la lascia perché toglie solamente i caratteri non alfabetici che sono all'inizio e alla fine. Questo è un modo, eh? Eh, è un modo che non è neanche del tutto esatto, Esattissimo perché Rabbit Hole in realtà sono due parole separate, due parole diverse separate da un trattino. Nel nostro metodo verrebbero considerate una parola sola. Daisy chain anche. Ma eventualmente la modifichi, modifichiamo, per carità. R-strip si potrebbe usare, R strip e L strip si potrebbe usare, come mi state dicendo nella, nella chat, e il problema di R-strip e Lstrip è che gli devo dire quale carattere togliere. Quindi dovrei fare rstrip di virgola, poi punto, rstrip, punto e virgola, rstrip due punti, rstrip punto interrogativo, rstrip punto esclamativo e così via. E devo elencare tutti i caratteri che voglio togliere, perché rstrip mi cancella un carattere, ho una sequenza di caratteri, ma se io facessi rstrip di... Eh, punto, virgola, due punti, punto e virgola, non funziona come vorremmo. Noi vorremmo che mi cancellasse da destra tutti i punti, le virgole, i due punti, eccetera. Invece no, lei, strip cancella questa sequenza di quattro caratteri se la trova identica tale quale, che non succederebbe quasi mai. Il problema dei trattini, Emanuele pro... propone di sostituire trattini con spazi Prima di, prima di fare la split, questo forse potrebbe essere un modo, sì, direi che non fa male, non fa male, quindi sì, prima dello split bisognerebbe però anche andare a controllare che i trattini non compaiono da altre parti, no? però, però sembra una buona idea, quindi quando io faccio lo split, prima dello split faccio un replace dei trattini di trattino, virgola, spazio. E quindi dove c'era trattino adesso vedo spazio, quando faccio la split rompo le parole lì. Eh? Um... Matteo, a Matteo non piace come ho fatto io la, la, la pulisci e lui mi dà un, un, un suggerimento diverso, dice iterare su ogni carattere della parola per comprendersi alfanumerico e in ogni caso aggiungerlo a una variabile nuova. È un altro modo, si potrebbe anche fare, io ho preferito ragionare per sottrazione, prendo una stringa e tolgo quello che non mi piace, tu preferisci lavorare per addizione, guardo la stringa e prendo solo ciò che mi piace. Fai attenzione agli apostrofi a metà parola, perché l'apostrofo a metà parola lo vogliamo tenere, eh, mentre invece col tuo approccio probabilmente lo cancelleresti, cioè e agganceresti la S al resto della parola, eh, non conserveresti più l'apostrofo. Per noi l'apostrofo, se è in fondo, lo voglio togliere. Se è a metà, cioè come per ultimo carattere, no? prima della S, lo voglio tenere. Però vabbè, sono tutti casi particolari che possiamo andare a vedere. Però qui stiamo facendo troppe parole, magari il nostro codice è sbagliato, quindi è meglio provarlo. No? Allora, eh, tolgo questa pen del dizionario, abilitiamo la storia e riabilitiamo tutta la parte precedente. E togliamo i commenti da tutta la parte precedente. Quindi parole, quando chiamo parole uniche sul file della storia, a questo punto mi leggerà il file della storia e dovrebbe fare questa operazione in più rispetto a prima, il replace e il pulisci. Dico dovrebbe perché finché non lo vedo, infatti, eh, infatti ho un errore qua alla riga 38, che non mi dice eh, string index out of range alla riga 38. La riga 38 c'è pulita di 0, Com'è possibile che mi dia un out of range quando gli sto prendendo il primo carattere? Eh, perché magari la stringa è vuota. Può darsi che la, la parola sia una stringa vuota, quando magari ci sono più, più separatori consecutivi o, o casi del genere. Oppure no, su eh, due no, separatori consecutivi non, potrebbe, non dovrebbe succedere perché la split è già intelligente e non mi dà la stringa vuota e solo tre spazi di fila. Quello che succede è che se la parola, eccola qua, noi ce l'avevamo già nella console, se io provassi a fare pulisci, pulisci di punto, punto, punto, cancello il punto, cancella il punto, cancello il punto, e poi non è, non è rimasto più nulla né da cancellare né da, eh, né, da né da lasciare. E quindi mi dà questo errore. Quindi può capitare che sia arrivata qua una stringa che... Non, eh, non conteneva nessuna lettera alfabetica e quindi questo lo devo controllare ma lo, lo controllo facilmente nel senso che while di pulita maggiore di 0 and e lo aggiungo ovviamente anche sotto perché lo stesso problema avrò sotto quindi finché ho caratteri e il primo carattere non alfabetico oppure finché ho caratteri e l'ultimo carattere è non è alfabetico lo vado a togliere Ok, per come funzionano gli operatori booleani nel caso in cui questa prima condizione sia falsa quindi sia lunghezza sia arrivata a zero la seconda condizione, l'end sa già che è falso e quindi non va neppure a guardare la seconda condizione e quindi questo pulita di zero non viene mai eseguito quindi non cerco mai di leggere un carattere che so già che non c'è quindi questo end... Lavora in modo sequenziale da sinistra verso destra. Prima controllo la prima condizione. Se è passata la prima, allora vado a controllare la seconda. Se la prima non è passata, è già falsa. Regola di cortocircuito degli operatori booleani. So già che il risultato sarà falso e la seconda condizione non la guardo neppure. Non la guardo e quindi non genererò l'eccezione. Questo a parole, vediamo in pratica se è vero. Mm. Le parole sbagliate sono. Stringa vuota, vabbè, questo è un errore, dovremmo toglierlo. 3.0, afore, afterwards, a room, at the limbo, full beauty center, eccetera, eccetera. C'è un certo numero di parole sbagliate, che questi qua sono i numeri romani delle pagine, che non c'erano nel testo e non possiamo andare a riconoscere. E ci sono altri che. Adesso, qua, center in realtà sembra una parola giusta, no? Quindi andiamo un po' a vedere se c'era, se abbiamo sbagliato qualcosa. Nel dizionario, center non c'è. Magari è scritto, perché center è scritto così è scritto l'inglese, magari nel dizionario è scritto l'americana. Vai su, c'è, c'è, c'è. Eh, quanti numeri, quante parole con la C? Vabbè, cerchiamo, find. Center. vabbè, ho fatto più danno che altro perché partiamo dall'inizio center. center center non c'è, center invece c'è quindi ah, nel dizionario c'è tutta una variazione di center scritto all'americana ma non ho nessun center Scritto all'inglese, quindi hanno preso. Beh, un dizionario americano per controllare una novella inglese non è forse il massimo della, eh, della coerenza, però diciamo, ci può stare. E queste altre parole, vabbè, eh, posso capire che non ci siano. Afterwards, eh, mi incuriosisce un pochino. After, After... afterward che è scritto senza la S, quindi anche lì probabilmente sono due spelling diversi, uno che senza la S e l'altro con la S della stessa parola, ma giustamente il nostro, il nostro programma se ne accorge. Quindi l'unica cosa che fare, a cui dobbiamo fare attenzione è perché mai è finita qua dentro una stringa vuota, eh, ma secondo me è lo stesso problema di prima, quando avevamo la, ehm, la parola fatta solo di punteggiatura, questo ritorno pulita mi ha ha cancellato tutte le punteggiature e mi ha restituito una stringa vuota. Questa stringa vuota va bene, la funzione pulisci ha fatto il suo lavoro, ma poi non la devo aggiungere al dizionario. Quindi andrò ad aggiungere ancora un if, eh, parola pulita, diverso da stringa vuota, allora lo aggiungo, altrimenti non lo aggiungerò all'insieme. E quindi rifacciamo eseguire il programma e la stringa vuota non me la fa più vedere. Ehm. Qui l'ho stampato come, come lista ordinata, no? per averli in ordine alfabetico, però ricordiamoci che se stampassi direttamente le parole sbagliate sarebbero, sarebbero insieme. No? E quindi non aspettiamoci di vederlo così in ordine, sarebbero totalmente le stesse, ovviamente le stesse identiche, ma in un ordine meno decodificabile, meno prevedibile. Ok, quindi però un pochino più facile vederle così. Ok, quindi abbiamo speso probabilmente i primi due minuti a pensare all'algoritmo. Ah, questo problema si può risolvere facendo la differenza tra due insiemi? e speso il resto del tempo a, a ripulire stringhe e, e dati letti dal file, e pensare al, al, gestione, al formato dell'input, i separatori e tutte queste belle cose. Molto spesso è così, no? si perde molto tempo nei dettagli, però ogni volta che poi uno va a vedere ne scopre degli altri. C'è quel 3.0 che ci dà fastidio, no? eh, però lo vogliamo togliere? allora dovremmo riuscire a fare in modo di non inserire nell'insieme oppure togliere nell'insieme dopo le inserite parole che mh, non siano costituite solo da non so, lettere, ma c'è il famoso apostrofo S, il famoso apostrofo che invece è giusto che ci sia, quindi non è facilissimo anche definire una regola, però, però questa è una base da cui poi si può continuare. Eh, se noi avessimo... Eh, Michele mi chiede perché abbiamo usato IsalNum anziché Isalfa. Buona domanda. Buona domanda. Infatti se avessimo usato Isalfa, probabilmente avremmo risolto anche il problema del 3.0, sì, perché le cifre numeriche non ha senso che siano nelle parole. Se uso Isalfa le considero come se fossero punteggiatura. Sì, mi sembra un ottimo suggerimento. E così abbiamo tolto con un costo relativamente basso il 3.0. Grazie della... dell'idea eh? proviamo a pensare se questo stesso problema l'avessimo dovuto fare con le liste anziché con gli insiemi cosa sarebbe cambiato Sarebbero cambiate sostanzialmente due cose la prima cosa è qui quando inseriamo un elemento una parola nell'insieme e noi qua non ci stiamo minimamente curando del fatto che quella parola sia già presente oppure no, perché sappiamo che l'insieme, tanto se la sto inserendo per la seconda volta, non fa nulla, Ignora l'operazione. Se questa fosse una lista, avrei dovuto mettere un controllo in più, se la parola not in insieme, allora append, allora aggiungila come abbiamo già fatto negli esercizi precedenti, quando aggiungo gli elementi, evitando i duplicati. Allora ogni volta, prima di aggiungere l'elemento, devo controllare se esiste. E mh, su liste molto lunghe come queste, mh, sono liste che abbiamo visto, che, che sono appunto di... Eh, la, il file parole, sappiamo che ha eh, 98.000 righe, quindi abbiamo 98.000 parole. Ogni volta che faccio in su una lista gatto in dizionario e lui si deve scorrere tutta la lista andando a cercare se c'è quell'elemento quindi quando siamo verso la fine della lista quel in se la parola in dizionario costa ogni volta scandire una lista di 100.000 elementi quindi molto più lento eh, tutto questo un dizionario un insieme lo fa in modo istantaneo senza dover scandire tutti gli elementi questo è il motivo interno no che non gli elementi per potervi spiegare a diciamo, questo punto della vostra conoscenza ma è il motivo interno per cui gli elementi sono disordinati non sono in ordine perché sono memorizzati in un ordine tale per poter rendere il controllo se un elemento c'è o non c'è istantaneo senza doverli guardare tutti è basato su una funzione di hash per chi è più curioso e vuole andare a scoprire i trucchi che ci sono dietro le quinte quindi questa sarebbe la prima differenza e ce ne accorgeremmo dalla velocità di elaborazione su, questi, su queste dimensioni di dati. Se ho cinque dati, ovviamente non me ne accorgo. La seconda differenza, eh, se avessimo svolto questo esercizio ieri, quindi non conoscessimo ancora gli insiemi, sarebbe in questa linea qua, ovviamente. Eh, e anche in quell'altra, il subset. Cioè sapere se tutti gli elementi di una lista sono contenuti in una seconda oppure no, e sarebbe stato un doppio ciclo con un flag. E analogamente trovare tutte le parole che sono in un elenco e non un altro elenco sarebbe anche qui stato un doppio ciclo con dei flag, devo costruire una lista aggiuntiva. Eccetera, eccetera, che sono le cose che facevamo, diciamo così, fino alla settimana precedenti eh, e, e che dovremmo ancora fare se dovessimo lavorare con delle liste, perché magari dobbiamo mantenere l'ordine degli elementi. Ma in questo tipo di esercizio invece no, possiamo semplicemente usare il concetto di più alto livello, faccio un. Una sottrazione, verifico se c'è un sottoinsieme. Quindi, se volete potete provare a farlo anche per esercizio per vedere quanto è più macchinoso, eh, implementare il subset e la differenza, ma se, le, se andate nel, nei laboratori precedenti li riconoscete questi due pezzettini in alcuni esercizi che vi abbiamo dato in passato. Eh, che non sono difficilissimi, sono quattro righe o cinque. Però devi ragionare sul doppio ciclo, sul flag, non è facile da così. A volte non è facile da, da scrivere giusto al primo colpo, far no? funzionare correttamente al primo colpo. Quindi questi sarebbero i due diciamo, motivi per cui qua in questo tipo di esercizio troviamo molto più comodo usare insieme. Chiaro che tutta la parte di pulizia delle stringhe non ci possiamo fare nulla, quella è una, una operazione da fare carattere per carattere e poco altro. Ok, su questa base degli insiemi noi andremo avanti domani costruendo diciamo, la struttura dati successiva che è quella. Adesso qui c'è un, eh, un, altro, un altro. Ecco, questo, eh, questo, questa slide è quello che dicevamo prima proprio sull'operazione di aggiunta. Quando faccio AD su un insieme è molto più efficiente che fare un append su una lista dopo aver controllato se l'elemento c'è già oppure non c'è ancora. Ok. Uh, qui c'è un, un altro esercizio, ma lo vedremo proprio più avanti, ma la, da domani essenzialmente vedremo, costruiremo su quello che conosciamo eh, degli insiemi, costruiremo i dizionari. Che altro non sono che insiemi a cui ciascun, a ciascun elemento viene associato un valore eh, informativo, un valore aggiuntivo. Però questo lo dobbiamo scoprire eh, domani alle, alle, alle 10. Alle eh, due o tre domande pendenti in chat rispondo subito dopo la chiusura della lezione, tanto sono cose che si possono rispondere eh, facilmente sulla chat della lezione. Eh, quindi vi saluto e ci vediamo domani alle 10 del mattino. Buona serata!